Continuiamo adesso lo sviluppo del nostro, della soluzione al del nostro problema andando avanti. Noi abbiamo visualizzato il menu all'utente, quindi lui sa quali sono le portate, eh, gli abbiamo chiesto quale scelta e cioè quale portata volesse. Adesso dobbiamo determinare l'importo da pagare. Questo lo faremo in tre modi diversi. Iniziamo dal più semplice. Allora, che cosa dobbiamo fare? Eh, dobbiamo dire, se l'utente ha scelto A, paga 8 euro. Se l'utente scel ha scelto B, ne paga 10 e così via. Quindi, già dalla, mh, come l'ho pronunciata dalla frase che ho detto, si capisce che è un'istruzione di selezione. Se l'utente ha scelto A, allora l'importo è 8. Allora, dobbiamo mettere la condizione, cioè che l'utente abbia scelto A, quindi la condizione è scelta uguale A, anzi qua dobbiamo mettere il doppio che cerca una stringa. Ok, allora se è vero, cosa facciamo? gli diciamo che l'importo da pagare è 8 quindi abbiamo dichiarato la variabile importo a ah, importo assegniamo eh, 8 ok? perfetto andiamo avanti, questo non è il modo ottimale ma stiamo facendo delle scelte una dietro l'altra, si dice che le selezioni sono fatte in cascata, cioè devo testare più condizioni una dopo l'altra, lo faccio, ok? Quindi a questo punto dirò se la scelta è B, scelta uguale B, allora l'importo sarà 10. Porto uguale 10 e così via. Ok? Vediamo se riusciamo a... Ops. Facciamolo ancora per tutti. Assegnazione... Eh, no, condizione. Se la scelta... Scelta uguale C importo 7 importo 7 ok se la scelta è di importo è 6 scelta uguale di L'importo è 6. Eh, e da ultimo, se la scelta è E, allora l'importo è. 15. Ok. Importo 15. Ok. Possiamo visualizzare l'importo? Sì, è una scrittura e io visualizzo importo. Hm? Devi pagare tot. Ok? Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente eh, aggiunto delle selezioni, cioè delle, eh, degli, dei costrutti in cui prima c'è da valutare una condizione. La scelta è A, la scelta è B, la scelta è C. In base a quello, se la scelta era A, abbiamo detto qual era l'importo. Questa non è la soluzione ottimale, ma funziona. Allora, vediamo eh, Magari inizializziamo l'importo a zero, perché se l'utente non... Eh, facciamo che l'importo è zero all'inizio, perché se, se, se sbaglio... Ok. Importo zero. Okay. Diciamo che qui non abbiamo tenuto conto del fatto che l'utente potesse sbagliare. Allora, adesso... Codifichiamo questo in C Sharp. Torniamo al nostro codice. Ho fatto qualche leggerissima eh, variante, ho semplicemente visualizzato meglio il menu, eh, mettendo qua il simbolo del, dell'euro. Eh, ho scritto le scelte qua che poteva fare l'utente e ho eh, trasformato in maiuscolo la scelta, perché l'utente poteva scrivere A minuscolo, in questo caso diventava un pochino più complicato. Quindi eh, una volta che l'utente legge la scelta, la trasformiamo in maiuscolo e quindi se anche l'utente mette a minuscolo, io poi la, il, la, la, la condizione la testo sul maiuscolo. Quindi adesso qui dobbiamo fare questa parte qua, quella che abbiamo appena inserito. Quindi in base alla scelta determinare l'importo da pagare. Okay? Quindi, in base alla scelta, determinare l'importo da pagare. Perfetto. E lo facciamo. Allora, guardiamo com'è il flowchart, è uguale, quindi è un if. If scelto uguale a importo uguale a 8. Lo facciamo uguale. Allora, if scelta, ecco, qui c'è l'unica cosa in C per cui dovete stare molto molto attenti, dovete mettere due volte l'uguale perché altrimenti diventa un'assegnazione, quindi se io qui scrivo, qua, importo uguale 0, questa è un'assegnazione, inizializzo a 0, ed è uno uguale solo se faccio un confronto tra scelta e qualcos'altro devo metterne due attenzione perché questo è importante quindi eh, se la scelta è uguale a importo uguale non me lo ricordo più mettiamocelo qua l'importo è uguale a 8 ok Voilà. E adesso possiamo fare tutte le altre scelte una dietro l'altra. Sono 5, eccole qua. Quindi, se la scelta anche qua, se la scelta è B, l'importo è 10, se C è 7. Quindi, se la scelta è B l'importo è 10, se la scelta è c l'importo è 7, se la scelta è D l'importo è 6, mi pare fosse 25 il menu completo, 15, economico, 15. Ok, e adesso visualizziamo l'importo. Quindi visualizziamo l'importo, console è una scrittura dell'output, punto, line. importo da pagare, due punti, ehm. E visualizziamo la variabile importo con il dollaro al fondo e questo è il simbolo del dollaro dell'euro scusatemi ok quindi che cosa abbiamo aggiunto eh, delle selezioni in cascata una dopo l'altra eh, lo mettiamo qua Selezioni in cascata, una dopo l'altra. Allora, mandiamo in esecuzione. Se io scelgo il menu completo E, l'utente deve pagare 15. Altra prova, se invece scelgo C, quanto devo pagare? 7. L'utente ha scelto C, importo da pagare 7. Perfetto. Allora, cosa abbiamo visto in questo video? Abbiamo visto come trasformare l'input, cioè la scelta dell'utente, nell'output, cioè l'importo da pagare. In base alla scelta bisognava visualizzare un, un importo diverso. Questa volta l'abbiamo scelta in cascata. Nel prossimo video vedremo come farlo annidato. Che è un soluzione più ottimale.